L'esame verterà sul testo teatrale della Rialda, queste le parole della professoressa. Se studi un'opera teatrale, non puoi certo non avere il testo a portata di mano, pensavo. Sarà meglio procurarselo. Era un tardo pomeriggio, e al termine della lezione andai alla ricerca del mio materiale d'esame. Da brava studentessa torinese, iniziai a sbirciare tra le bancarelle piene di libri di ogni genere di via Po, ma non lo trovai. Provai allora in diverse librerie, ma la risposta fu sempre no. Mai nessuno mi aveva detto così tanti no in una sola giornata. Arrivata a casa iniziai la mia ricerca al computer. Internet, che grande invenzione, pensavo. Digitai il nome del testo su siti come Amazon e eBay, ma niente, mi prese il panico. Intanto sentii mio padre dire: Ma perché non vai in biblioteca? Illuminazione. L'indomani mattina sfidai la sorte. Cammina e cammina mi ritrovai di fronte alla Biblioteca Civica di Torino, davanti alla quale ero passata tante volte, ma senza mai fermarmi o entrarci. Fissavo l'ingresso e l'intero edificio e sentì in un primo istante un senso di insicurezza, probabilmente perché era un luogo nuovo per me, era una soglia ignota. Dopo la prima indecisione entrai. Silenzio. Vidi qualcuno e chiesi subito informazioni. La speranza cresceva e. ecco, trovato! Non una coppia ma due. Era un tesoro nascosto all'interno della biblioteca, nel momento in cui non vi era alcuna sua traccia al di fuori, così chissà quanti altri tesori conteneva al suo interno. Non passò molto tempo prima di ritornarci, questa volta non per un bisogno impellente ma per diletto, mi sentivo quasi a casa. Quella soglia che all'inizio temevo ora era una fonte di sicurezza e mi garantisce un continuo flusso di informazioni e vari in tutto. oltre ad essere un arricchimento personale rispetto a chi la biblioteca non ha ancora scoperta.